Nell'antica Roma esistevano due momenti particolari della Giornata dei Romani, il tempo del negozium e il tempo dell'ozium. Il negozium era il tempo dedicato al lavoro, molto poco confronto fronte alle 24 ore della vita romana. Invece il tempo dell'ozium era il tempo del benessere personale e delle celebrazioni alle divinità. Un modo che loro usavano per passare il loro ozium era all'interno delle grandi terme romane. Eh, diciamo sono delle grandissime strutture che avevano la funzione di essere pubbliche o semi pubbliche con un piccolo contributo di ingresso da parte sia dell'imperatore che del popolo e le terme avevano la funzione proprio di coccolare i romani e renderli belli. La fraganza Unguentum è dedicata all'antica Roma la parola unguentum vuol dire unguento, antico olio. Questa ricetta è una ricetta storicamente esistita, era il profumo dell'imperatore Cesare, si chiamava unguentum regale, da lì il nome che abbiamo preso per unguentum, ed era un'antichissima ricetta in base oleosa o grasso animale che l'imperatore Giulio Cesare applicava sul suo corpo per essere bello a livello olfattivo. Abbiamo ricreato questa antica ricetta, questo antico olio, modificando leggermente, ma abbiamo tenuto il cuore veramente antico. Zafferano, vino rosso e miele e la novità è data dal tabacco biondo che lo rende sensuale. La testa è una testa molto particolare perché abbiamo dell'artemisia con del tè insieme al mandarino, il calamo e una nota di eh, cinnamomo quindi una nota di cannella nella parte iniziale. Il finale abbiamo questa vaniglia insieme all'opoponax e delle resine che danno la sensazione dell'antica via delle spezie dove le carovane cariche di resine, spezie ed erbe arrivavano a Roma nelle antiche Domus dove, gli, dove preparavano i profumi per i grandi imperatori del passato.